Manzoni aveva attraversato anche relativamente alla fede un periodo in cui la sua eh, personale visione eh, degli eventi era una visione giansenista, eh, in cui la fede eh, era in realtà eh, quasi un, un dono di Dio, la grazia eh, veniva concessa da Dio senza un reale coinvolgimento dell'uomo. Bene, anche questa fase risulta superata perché nel romanzo, eh, pur lasciando tanto spazio alla provvidenza, eh, i personaggi compiono delle scelte, anzi spesso rappresentano proprio diversi modi di vivere la, la religione e in questa scelta sta proprio eh, la loro volontà di essere non solo oggetto di un piano di salvezza, ma anche arbitri della propria salvezza. L'uomo può scegliere se allontanare la voce di Dio o se ascoltarla. La conversione di Lodovico, che diventa fra Cristoforo, la conversione dell'Innominato, sono un esempio di questo ascolto. Ma ci sono anche le conversioni mancate, come quella di Don Rodrigo, che appunto al misterioso sgomento reagisce. Eh, scacciando eh, fra Cristoforo, eh, oppure eh, quelle del Nibbio che eh, di fronte a Lucia eh, pur avvertendo eh, quel senso di disagio nei confronti della ragazza rapita che prenderà anche, eh, che proverà anche il, il, il nominato, ecco il Nibbio invece dicevo pur avvertendo lo stesso sentimento Regisce in modo ben diverso, allontana questa pietà e persevera nel compiere il male. Certo, tra i personaggi religiosi in modo particolare è evidente questa differenza, perché noi abbiamo da un lato chi appunto come Fra Cristoforo rappresenta il coraggio, avendo fatto una scelta di campo eh, in passato, eh, la esercita con coerenza e quindi continua a non abbandonare gli umili e a rimanere al loro fianco, anche quando questo gli costa l'allontanamento dal suo convento. Eh, il cardinale Borromeo, che aiuta i protagonisti, simboleggia un cristianesimo puro, è dipinto come eh, un santo, un caritatevole, un altruista eh, e quindi ancora una volta rappresenta un aspetto positivo della Chiesa e della sua azione nei confronti dei più deboli, ma poi certo c'è anche la figura invece di eh, religioso che eh, non aderisce veramente ai principi evangelici, anzi trascura spesso la propria missione in nome di una paura e di un quieto vivere eh, che ne fanno addirittura un aiutante dell'oppressore. Tutti questi personaggi quindi compiono delle scelte, sono chiamati a rappresentare i valori evangelici e alcuni aderiscono con coerenza, un altro che è Don Abbondio invece dà prova di un atteggiamento ben diverso. È interessante anche osservare come nel sistema dei personaggi si abbia anche un altro aspetto interessante, eh, infatti eh, spesso eh, la, la fede eh, degli uomini si esprime anche attraverso il loro diventare eh, espressione di una salvezza altrui, strumento della salvezza altrui. Lucia che inconsapevolmente forse eh, favorisce la conversione dell'innominato può essere un esempio di, questa, eh, di questo caso. Ma il caso dell'uomo che si fa strumento di salvezza per gli altri eh, si concretizza anche attraverso il perdono e in questo caso è emblematico l'insieme eh, dell'episodio in cui nel capitolo 35 eh, fra Cristoforo porta Renzo davanti a Don Rodrigo morente per la peste. In quella circostanza il perdono di Renzo al signorotto eh, diventa condizione necessaria per la propria salvezza per riconquistarsi la grazia ma anche per la salvezza di don rodrigo che ha bisogno del perdono altrui per poter espiare anche attraverso il dolore della malattia le proprie colpe e padre cristoforo infatti dice il sentimento che tu proverai ora per quest'uomo lo stesso sentimento Dio avrà per te un giorno e forse vuole che tu lo preghi insieme a quell'innocente, cioè Lucia. Forse il Signore è pronto a concedergli un'ora di ravvedimento, ma voleva esserne pregato da te. Certo, all'interno del romanzo eh, la provvidenza non ha un aspetto unico, ma questo accade anche per una motivazione abbastanza semplice. Quando Renzo parla di provvidenza non può che parlarne secondo quella che è la sua concezione di ragazzo semplice e quindi accade più volte nel romanzo che il suo eh, modo di pensare eh, si esprima eh, così eh, attribuendo alla provvidenza eh, un'azione di aiuto, di sostegno concreto, eh, appunto il trovare qualcosa in un momento inaspettato, il trovare un supporto per Renzo è un segnale dell'azione della provvidenza. E così Renzo dona i suoi ultimi spiccioli al, al mendicante, proprio perché pensa che la c'è la provvidenza, cioè che otterrà ancora qualcosa in futuro. È naturalmente questa una interpretazione, appunto, semplificata. In realtà la provvidenza è un concetto teologico. È, che indica le modalità con cui Dio interviene nella storia, quindi è qualcosa di tutt'altro che semplificabile. E lo testimoniano diversi passi delle Sacre Scritture. È anche imperscrutabile eh, e l'uomo ha sempre legato all'azione di Dio anche il concetto di, di mistero, I personaggi dei Promessi Sposi appunto esprimono ciascuno la propria visione. Abbiamo già visto quella ingenua di Renzo, Lucia e padre Cristoforo abbiamo già detto hanno invece una visione eh, più mh, eh, diciamo, legata al concetto di volontà di Dio e di abbandono fiducioso alla volontà di Dio, ma anche questa in realtà è una visione parziale perché le vicende stesse del romanzo spesso dimostrano che eh, la giustizia eh, non sempre trionfa, o quantomeno è, è necessario affrontare molte peripezie prima di arrivare ad un lieto fine. Quindi la concezione dell'autore sicuramente non è la stessa dei personaggi. I personaggi hanno una conoscenza, una concezione più elementare della provvidenza Mentre Manzoni deve aver eh, espresso una eh, riflessione, deve aver maturato una riflessione ben più profonda. L'interpretazione provvidenziale della realtà quindi viene sempre lasciata alla voce dei personaggi. E, cioè nella prospettiva di Manzoni tutto ciò eh, è possibile solo pensando alla vita eterna. Eh, il premio che Dio garantisce è un premio nell'aldilà, non necessariamente nella vita presente eh, e terrena. Inoltre per Manzoni la provvidenza agisce nella storia ma non la indirizza in modo chiaro e univoco. Il suo percorso non è comprensibile alla vita, um alla vita umana, alla mente umana. E il male resta un enigma perché è qualcosa con cui l'uomo si deve scontrare eh, senza avere mai delle garanzie di vittoria, così come il dolore esiste e non ha di per sé una spiegazione. Certo la, la fede aiuta, e più passi del romanzo vanno in questa direzione, a renderlo più sopportabile, la fede aiuta a trasformare questo dolore in una risorsa per la salvezza dell'anima. A questo si aggiunge da parte di Manzoni anche una costante fiducia nella possibilità che l'uomo operi in favore del bene. Anche questo fa parte appunto della visione religiosa dell'autore che nel romanzo modifica ancora una volta quella che era la sua visione delle tragedie. Accade spesso infatti nel, nel romanzo che eh, situazioni che potrebbero suscitare pessimismo in realtà proprio per l'azione di qualche uomo eh, tornino ad essere eh, positive. Vediamo appunto l'azione di Federico Borromeo che sistema le cose dopo il rapimento di Lucia, eh, ma certo ci sono anche i personaggi che invece eh, sono condannati eh, e però se pensiamo alle ragioni di questa condanna spesso sta proprio nella incapacità del personaggio di prendere una decisione in favore del bene. Così accade per Gertrude che eh, pur essendo oggetto di pietà eh, profonda eh, da parte eh, di Manzoni eh, viene presentata proprio come incapace di seguire la strada che Dio le avrebbe indicato, eh, incapace di fare una scelta chiara e coerente, rimanendo così sempre in bilico, eh, eternamente, tra la vita che avrebbe voluto scegliere e quella che invece ha scelto perché è costretta. Complessivamente quindi il messaggio del romanzo può essere considerato rivolto a due scopi, da un lato quello educativo perché tutto quanto abbiamo detto eh, relativamente alla, alla fede e al senso di giustizia eh, può trasmettere dei principi morali alla società e d'altro lato anche patriottico perché tutta l'analisi che viene fatta del Seicento eh, sicuramente ha anche, contiene anche un invito eh, a preparare eh, un'Italia diversamente eh, gestita. Restano ancora alcuni aspetti dell'operato di Manzoni all'interno del romanzo da chiarire, ma li vedremo in una terza parte.